Presidente, torniamo su una questione che abbiamo affrontato anche recentemente che riguarda FICO e la saga dei FICO bus, questi autobus che stanno viaggiando vuoti, addirittura dati più recenti ci dicono che dalle 6 persone siamo passati alle 4 persone per corsa su 148 che questi mezzi potrebbero trasportare e adesso ci siamo concentrati su quello che riguarda la pubblicità su questi mezzi, perché come tutti sapete sono mezzi brandizzati con il logo di FICO che sono stati concessi a prezzi stracciati e senza nessun accordo scritto dietro una stretta di mano. Per noi questa è una gestione inaccettabile di un'azienda che, lo ricordo, è a partecipazione completamente pubblica, quindi gestita con soldi dei cittadini, e su questo eh, chiedo all'assessore spiegazioni, fermo restando in anticipo già, noi chiederemo le dimissioni della Presidente di Tiper e chiediamo all'assessore di accodarsi a questa nostra richiesta. Grazie. Eh, come già precedentemente comunicato in risposta agli articoli 30, appunto, si confermano le seguenti informazioni che abbiamo ricevuto da Tiper. Cioè l'iniziativa della linea F è di tipo sperimentale con scadenza prevista il 31 di dicembre del 2018. E, tra l'altro abbiamo già detto anche come Regione e come Comune che al termine della sperimentazione eh, se i risultati della sperimentazione confermeranno diciamo, questi primi eh, mesi, e ovviamente lo diremo il 31-12, non saremo assolutamente in imbarazzo nel chiedere e ottenere la destinazione di quegli autobus nell'ambito di una linea diciamo, di trasporto pubblico che possa essere maggiormente eh, partecipata e utile ma la eh, sperimentazione è in corso e come ha chiarito anche il sindaco della città di Bologna lasciamo concludere la sperimentazione così come ci eravamo promessi di fare ma detto questo, questo era, già, era oggetto dell'altra eh, interrogazione eh, eh, diciamo, eh, Tiper, eh, così come ci comunica Tiper ha concesso a Fico eh, sui quattro autobus della linea F lo spazio per l'allestimento della pubblic pubblicità dinamica verso un eh, corrispettivo di, di 400.000 euro 40.000 euro, mi hanno scritto un zero in più ragazzi 40.000 euro sulla base di intese commerci 400.000 euro, secondo me lei non avrebbe fatto l'interrogazione eh, 40.000 euro sulla base di interesse commerciale di carattere verbale, al momento riguardo tali cifre non sono ancora state messe fatture l'allestimento degli spazi concessi sugli autobus da Tipper è stato effettuato tramite un proprio fornitore direttamente da FICO che ne ha sostenuto i costi si precisa inoltre che TIPER non ha concesso alcuno spazio a terra sulle pensiline e, consigliera Piccinini a mio giudizio più che parlare senza riscontri di prezzi stracciati noi non ne abbiamo questi riscontri e eh, di eh, diciamo adombrare la correttezza eh, del management di TIPER io penso che potremmo accordarci sul fatto che per possa riferire in una commissione eh, tutti gli elementi che possono essere, possono essere oggetto di chiarimento e quindi diciamo, anche di un rassenera, rasseneramento diciamo, di, eh, dei toni che lei ha usato oggi molto duri naturalmente io non mi ritengo soddisfatto della risposta perché sostanzialmente è quello che ci è stato detto da Tiper tramite accesso agli atti voglio solo ricordare che un privato qualsiasi che voglia effettuare il medesimo servizio che sta effettuando FICO sui nostri autobus eh, andando sul sito di Tiper trova scritto che la pubblicità sugli autobus e sulle pensiline ci si può rivolgere al concessionario di Tiper che è IGP Deco noi siamo andati a vedere le tariffe di IGP Deco e questo è il riscontro che evidentemente manca all'assessore eh, rispetto alle tariffe eh, ci, dice, ci dicono che per un autobus brandizzato, autobus normale che circola per 12 mesi con la pubblicità di Fico dovrebbe costare poco meno di 20.000 euro. Gli autobus brandizzati sono 4, quindi la cifra dovrebbe essere 80.000 euro. Peccato che non sia così. A Fico viene fatto l'ennesimo trattamento di favore, con uno sconto addirittura del 50%. Farinetti è sicuramente un imprenditore fortunato, con canali evidentemente... Eh, preferenziali, questo lo ribadisco è l'ennesimo favore che si aggiunge rispetto a tutta una serie di favori che noi abbiamo puntualmente sollevato dalla concessione delle aree del cab senza uno straccio di bando alla pubblicità sui cartelli in tangenziale che sarebbero vietati dal codice della strada, dalla chiusura di un ufficio postale che era a servizio di un intero quartiere fieristico chiuso e dislocato all'interno e al servizio di Fico per non citare l'assemblea che è assaltata perché il partito Democratico doveva andare in processione e in pellegrinaggio all'inaugurazione di questa cattedrale al deserto per finire con questi 4,3 milioni di euro di soldi pubblici per autobus che girano sostanzialmente vuoti. Vi ricordo che i dati più recenti ci dicono che addirittura sono passati da 6 persone a 4 persone su autobus doppi che potrebbero portare 148 passeggeri. A questo si aggiunge una cosa a mio avviso gravissima. Per cui noi chiediamo le dimissioni della Presidente eh, Gualtieri di Tipper, perché questo presto è stato fatto senza nessun accordo scritto dietro, solamente dietro un accordo verbale, un'intesa commerciale di carattere verbale. Questa cosa non può esistere all'interno di una società partecipata dal pubblico, non siamo né al mercato e nemmeno in un film di Totò quando vende la fontana. Eh, di Trevi, quindi eh, io mi chiedo eh, di fronte a tutto questo se Farinetto che per lui decidesse per esempio di non pagare questa presunta fattura con quali test d'appoggio and, andrebbe da lui a dirgli prezzo ora 40.000 euro e se non fosse 40.000 euro e fossero 35 con quali test d'appoggio noi andiamo davanti a questo imprenditore a dire che l'accordo era quello non esiste nessun accordo questa cosa è allucinante non siamo a casa vostra non siamo al mercato allora eh, io credo che sia ora eh, di finirla con questo rapporto che secondo me è un rapporto di sudditanza e compiacenza verso un imprenditore privato particolarmente fortunato probabilmente perché è amico di per un'impresa che a mio avviso, non porta nessun valore aggiunto a questa città. Quindi, per concludere, gli eh, abbiamo fatto un presto di favore senza nessun accordo scritto, una cosa allucinante e stiamo facendo girare questi autobus completamente vuoti, pagati con soldi, pubblici non per dare un servizio a qualcuno perché non ci, non, non ci va nessuno su questi autobus, ma semplicemente per far girare la pubblicità di FICO a prezzi stracciati. Ed è per questo evidentemente che la proposta di Farinetti che si è inventato addirittura di far girare questi autobus per il centro storico di Bologna autobus doppi, una proposta allucinante, non so neanche di che cosa sta parlando ma evidentemente era tutto eh, una convenienza a suo favore quindi a fronte di questo io ribadisco che noi di fronte a una gestione eh, così vergognosa eh, da parte di Tiper, noi chiederemo le dimissioni della Presidente Gualtieri e mi dispiace che su questo eh, non ho sentito nessuna parola da parte dell'assessore. Ribadisco che noi siamo, l'ho già detto in diverse occasioni, eh, che la sperimentazione deve finire qui, perché qui c'è uno spreco palesato di soldi pubblici, non possiamo permetterci di aspettare la fine dell'anno. Questo esperimento è un flop, e continuiamo invece a fare favori a farinetti, è una roba inaccettabile.